Buon pomeriggio, siamo sempre al Roma e Fidelity, oggi è sabato 27 novembre la prima giornata del Roma e Fidelity e sono in compagnia di Alan Bonfadini, la nuova generazione di Bonfadini ovvero alias tecnostyle.ifo che è il distributore dei prodotti a marchio Löwe che sono tornati prepotentemente anche sul mercato italiano con, parliamo ovviamente di televisori e anche prodotti audio di qualità elevata, design molto curato ed è un'ottima notizia anche perché non si vedevano non si vede un'azienda di TV, soprattutto di fascia alta, finalmente in una fiera di settore. Sì. C'è una gra gravissima carenza mancanza proprio di questo genere di prodotto che invece è importante nell'economia di un sistema, un theater. Sì, siamo, sono d'accordo, assolutamente, grazie. Eh, L'Oeve si è rilanciata prepotentemente grazie a un personaggio noto nel settore eh, che è riuscito ad acquisire questo brand e a rilanciarlo non solo in Germania ma in tutto il mondo. Eh, dico, mondo perché ovviamente l'Europa oggi è ancora il mercato fondamentale, però ha già iniziato negli Stati Uniti e anche nel Middle East. Eh, nuova generazione? Grazie per il complimento, <ride> non mi sento no, proprio la nuova generazione. Sì, della <ride> nuova generazione, eh, come anche cioè una linfa di nuova generazione, anche per Leve che negli ultimi anni prima della crisi aveva comunque, per esempio, solo TV con tecnologia LCD. Invece con l'ingresso della nuova dirigenza è stato proprio questo, spazzato via tutta la vecchia tecnologia. Ci sono pannelli, per esempio, OLED selezionati di vecchia generazione. Eh, ricordiamolo che adesso è, è, un, è, un, è un vantaggio rispetto ai nuovi OLED, per esempio, perché hanno pannelli con ottima uniformità. Avete un'elettronica basata, per esempio, sul, eh, sulla piattaforma iSense, do, dove ovviamente c'è anche l'elettronica eh, superiore, il sistema superiore operativo di, di leve, eh, che abbiamo già potuto dare un'occhiata nelle ore precedenti, e sono, sono prodotti di ottima qualità, con un design pazzesco e con un sottosistema audio altrettanto interessante. Sì, è una caratteristica di Leuven, dove l'audio è un carattere fondamentale del prodotto finito. Eh, sicuramente il discorso nuova generazione, più che a me, dovrebbe essere associato ai nuovi TV, perché è una lacuna enorme, oltre al discorso del pannello di Leuven, era il fatto che non aveva il video on demand. Oggi è assolutamente fondamentale. Io per primo penso di non guardare più nel digitale terrestre né altro, se non le piattaforme più comuni, e più utilizzate. Quindi sì, è stato un passo da gigante in solo un anno, perché obiettivamente la nuova leve è ripartita a inizio del 2020. Quindi nonostante la pandemia, nonostante tutti i problemi, oggi abbiamo un line up di tre linee. Eh, con tutto questo nuovo, questo nuovo chassis, questo nuovo hardware che permette ovviamente l'utilizzo del nuovo software. Certo, poi ricordiamo che avete vabbè, OLED, avete anche prodotti LCD, anche esatto. di alta, anche piccoli, prodotti piccoli, perché spesso magari non c'è spazio all'interno dell'ambiente casalingo di, di, di, di, di, di prodotti di, di dimensioni generose. Avete, eh, ho visto, avete presentato anche un, un OLED da 77 pollici, dovrebbe arrivare nell'immediato futuro. Avete appunto tre serie interessanti che sono in esposizione qui a uh, Roma e Fidelity fino a domani sera che però saranno poi in esposizione anche a Roma in questo caso perché so che c'è una partnership importante con un uh, punto vendita romano che è il Gruppo Karma esatto. e con tanti altri punti vendita ovviamente eh, in, sul territorio italiano però parlo di Gruppo Karma perché è anche il nostro partner cui spesso facciamo eventi e che quindi ci, verrà, ci vedrà molto presto fare magari una cosa insieme proprio attorno Leve. Leve che ricordiamo anche i prodotti audio quindi ci sono non solo l'audio molto curato all'interno del TV però per esempio la serie Build-Eye che ha anche una soundbar dedicata che può essere integrata per esempio nel, nel TV però anche per esempio soundbar uh, stand alone uh, smart speaker e tanto altro Esatto, in eh, pochi secondi hai fatto una precisa panoramica del, del portafoglio L'EVE e innanzitutto la cura sui piccoli polliciaggi oggi probabilmente siamo non dico gli unici ma tra i pochissimi a dare attenzione al 32 e al 43 eh, ovviamente il video era la priorità quindi siamo partiti col discorso video e adesso stiamo a, stanno arrivando, nonostante tutti i problemi sempre della pandemia, eh, i prodotti audio tra cui multiroom che hanno delle caratteristiche impressionanti. Infatti, eh, parlavamo anche con il gruppo Garman di fare una piccola demo perché hanno delle caratteristiche veramente uniche da, da provare, certo. Assolutamente. Poi, oltre alla smart speaker. A proposito di TV piccoli, per esempio, avete anche modelli da 48 pollici OLED: esatto. di qualità top, in dimensioni contenute. E, e ripeto: presto diciamo, ci sarà su AV Magazine un approfondimento proprio sulla serie build high che è in, in dimostrazione qui sotto al roma fidelity e tante altre cose nuove con leve e, e ripeto io pongo l'accento su, sul fatto che siete azienda che produce tv in questo caso distribuite tv all'interno di una fiera di settore e all'interno dei punti vendita specializzati che era una cosa che non c'era da tanto tempo sì sì perché... è stata è stato in, molto importante avviare questa distribuzione una distribuzione molto selezionata e selettiva in realtà il prodotto stesso è, è... È molto ricercato per ragioni, insomma, quelle che abbiamo detto poco fa, molto a cura nei particolari, nell'audio che è fondamentale. Porta dei materiali, guarda il design che non, non è così comune da trovare nel prodotto, diciamo, di grande consumo sicuramente. Benissimo, grazie Alan. Allora grazie a te. Ci vediamo sotto, abbiamo ancora una giornata e mezza davanti di Roma Fidelity <ride> e grazie ancora per il tuo tempo. Grazie, grazie davvero.